Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video true crime Il caso di cui parleremo oggi è un caso che avevo già trattato in passato Tuttavia vorrei parlarne nuovamente visto che adesso sono riuscito a reperire delle informazioni in più Grazie a Claudia di Rome Tokyo One Way e anche ad alcune fonti in inglese e anche in giapponese Che sono riuscito a reperire su internet Prima di iniziare con questo caso vorrei chiedervi se vi piacciono i miei contenuti di lasciare un mi piace e iscrivervi a questo canale ma adesso iniziamo con questa storia nel 1977 dal 4 gennaio fino a metà febbraio a osaka che è proprio la città in cui mi trovo in questo momento e anche a tokyo vi sono stati alcuni omicidi che sono stati effettuati con della coca cola nella quale era stato inserito del cianuro di sodio solitamente le vittime trovavano queste bottiglie o vicino a un negozio o in una cabina telefonica probabilmente chi ha scelto di bere da queste bottiglie avrà pensato che Magari chi l'aveva comprata se l'era dimenticata ma quella scelta costerà loro la propria vita di questo caso non si è mai scoperto il colpevole o se ne è stato più di uno i colpevoli e da quel momento in poi l'azienda appunto che produce la coca cola ha scelto di mettere al posto delle bottiglie di coca cola delle lattine mentre nelle bottiglie è stato inserito un po come protezione avete presente quell'anello di plastica che si vede quando aprite una bottiglia insomma quando aprite una bottiglia per la prima volta vi bisogna di un po' di forza per riuscire a rompere quei gancetti che tengono eh, appunto il tappo di quella bottiglia e questa sembra sia stata proprio una misura di sicurezza presa proprio per gli avvenimenti che sono successi in quegli anni almeno per quanto riguarda il Giappone e ragazzi io vi chiedo di fare particolarmente attenzione e spero che questo video possa diffondere anche della consapevolezza se vedete delle bottiglie che sono state in qualche modo manomesse o precedentemente aperte state molto attenti e pensateci due volte prima di berle. Ma il caso di cui tratteremo oggi è quello dei distributori di bibite, un caso che si è sviluppato ed è avvenuto dal 30 aprile 1985 fino al 17 di novembre dello stesso anno. In questo lasso di tempo pensate che ci sono stati ben 34 casi di bibite che sono state avvelenate col paraquat questa sostanza è un diserbante, un erbicida su questi 34 casi purtroppo 12 persone hanno perso la vita come potete immaginare vi era già stato un precedente appunto quell'avvenimento successo con la coca cola nel 77 tuttavia forse dal momento perché era successo in una città grande come quella di osaka non si è particolarmente parlato, non ha fatto chissà che rumore questa notizia Inoltre senza considerare che in quegli anni non vi erano delle telecamere di sicurezza e quindi dal momento che non è mai stato neanche trovato chi fosse il colpevole o i colpevoli, tutti quei casi sono rimasti irrisolti e non si è più parlato di quel caso. Ma spostandoci adesso a questo caso, quello appunto avvenuto nell'85. È appunto si è utilizzato questo paraquat che è questa sostanza erpicida che all'epoca veniva venduta in forma liquida e aveva una concentrazione di ben 24% era una sostanza ampiamente utilizzata nell'agricoltura e quindi poteva essere comprata senza troppi problemi era molto facile appunto recandosi nei negozi specializzati riuscire ad acquistarlo bastava appunto munirsi di un incan che sarebbe eh, quel timbro che si usa al posto della firma in Giappone avere 18 anni e si poteva comprare tranquillamente senza troppi problemi ora come ora il Giappone anche alla luce di questi fatti vende questa sostanza ma con una concentrazione massima del 5% tuttavia da uno studio fatto è emerso che tra il 2007 e il 2011 su 28 persone che hanno tentato il suicidio utilizzando questa sostanza ben 22 ci hanno perso la vita e la dose letale è di 15 cc sì, sì. In questo caso dell'85 vi sono state 12 vittime accertate le bevande che sono state contaminate sono state 6 bottigliette di oranamin C, che sono questa specie di bevanda energetica che assomiglia un po all'aranciata e sono ricche di vitamina c due bottiglie di coca cola due bottiglie di ria Ricodo, che sono anche questi dei drink energetici mentre per quanto riguarda le ultime due lattine non si sa che cosa fossero la maggior parte di queste persone è stata contaminata con questo paraquat mentre una di queste è stata contaminata con il liquor che è un altro tipo di erbicida molti di voi magari si staranno chiedendo ma com'è possibile che tutta questa gente si prendeva queste lattine e le beveva? come abbiamo visto nel caso precedente del 77 magari venivano trovate appunto nelle cabine telefoniche o magari eh, vicino ai negozi e lo sfortunato che decideva di berle magari avrà pensato che la persona che l'aveva acquistata appunto se l'era dimenticata mentre in questo caso le lattine venivano solitamente appoggiate o sopra il distributore o ancora più frequentemente nello slot sotto. Avete presente quando acquistate una bevanda dal distributore, quando mettete i soldi questa cade e nello sportellino sotto con la mano non spinge e può prelevare questa lattina. E quindi praticamente chi comprava qualcosa magari spesso si trovava all'interno di questo slot due bottigliette. E qua c'erano due ipotesi che magari il possibile acquirente poteva fare, magari non lo so. Eh, una persona che precedentemente aveva comprato qualcosa da questo distributore magari si era scordato di preparare la bevanda o magari premendo il bottone eh, sono uscite due lattine magari la, la macchina era manomessa o funzionava in modo. tra l'altro poi questa è una notizia che non è confermata però sono riuscito a trovare anche che c'era una campagna proprio in quegli anni proprio per spingere questo nuovo energy drink appunto quello che vi dicevo all'inizio ricco di vitamina C che sostanzialmente tu se prendevi una qualsiasi bevanda in omaggio te ne usciva un'altra Appunto per promuovere questa nuova bevanda So che può sembrare una cosa un po' strana Ma in realtà ci sono um, Anche avete presente le bottiglie di Yakurto Che forse voi non sapete che cos'è Ma mi sembra che di averle viste anche in Italia In realtà che questa bevanda Tipo con il Bifidus Che fa bene per la digestione Lo danno un po' a tutti i bambini Ecco, quelle di solito costano 80 yen ai distributori E praticamente c'è scritto Nippon E quindi vuol dire che vi escono due bottiglie Con 80 yen Pure ora esistono comunque dei distributori che magari vi danno due uh, bevande premendo lo stesso bottone quindi diciamo che è una cosa strana sì e no capite quindi anche chi magari ha scelto di purtroppo bere da entrambe queste lattine che ha preso può anche essere che magari ha fatto questa ipotesi è arrivato a questa conclusione che purtroppo gli è stata fatale tra l'altro una delle cose tristi è che questa bevanda appunto con la vitamina C è anche una bevanda che spesso le persone anche di una certa età se la prendono eh, perché appunto fa bene alla salute almeno se aveva questa Uh, immagine appunto molto pulita che più la bevi più ti fa bene quindi magari anche queste persone un po' sfortunate di una certa età hanno premuto questo pulsante e magari hanno proprio preso quella bevanda visto che ce n'erano due avranno pensato che fortuna e invece poi parlando adesso delle vittime come vi dicevo quelle accertate sono state 12 la prima è stata ritrovata il 30 aprile a Hiroshima un uomo di 45 anni a settembre l'11 a Osaka un uomo di 52 il 12 settembre nella prefettura di Mie un universitario di 22 anni Il 19 settembre un uomo di 30 anni Il 20 di settembre a Miyazaki un uomo di 45 anni Il 23 di settembre a Osaka un uomo di 50 anni Questo tra l'altro pensate che eh, ha sofferto tantissimo e è venuto a mancare il 7 di ottobre Quindi per tutti questi giorni è stato malissimo finché poi ci ha perso la vita Il 5 di ottobre poi a Saitama un uomo di 44 anni anni, il 15 ottobre poi un uomo a Nara di 69, il 21 di ottobre a Miyake un uomo di 55 anni, il 28 di ottobre a Osaka un altro uomo di 50 e infine il 7 e il 17 di novembre a Saitama un uomo di 42 e una studentessa liceale di 17 anni. Alla luce di tutti questi fatti i distributori di queste bevande hanno iniziato a mettere in caratteri cubitali di stare attenti alla possibilità appunto di trovarne due perché potrebbe essere estremamente pericoloso e a seguito di tutti questi incidenti la ditta proprio che produceva l'oran in si ha cambiato proprio la chiusura delle bottiglie e al posto del tappo che si abita con questo anello di sicurezza hanno un tappo che vagamente puoi ricordare quello delle bottiglie di birra e ha un anello in plastica tipo linguetta dove uno mette il dito e tira per riuscire proprio a stappare questa bottiglia quindi non hai bisogno dell'apribottiglie per poterla aprire però se qualcuno volesse manometterla non sarebbe più in grado di richiuderla vi è anche una persona eh, appunto a Kyoto che è morta in circostanze simili tuttavia non viene conteggiata nelle vittime perché molti pensano si tratti in realtà di un suicidio e quindi eh, quella persona si sospetta che abbia intenzionalmente bevuto questo paracqua. e là si trattava di un uomo di 48 anni ci sono stati tra l'altro anche dei copycat che sono avvenuti tutti a Tokyo fortunatamente però nessuno ci ha rimesso la pelle si tratta di tre incidenti che sono avvenuti a settembre il primo il 17 a Minato Ku dove l'impiegata di una galleria d'arte di 34 anni avendo diciamo estratto soldi dalla galleria e avendo paura che potesse essere scoperta aveva progettato pensate di servire del caffè con dell'acido cianidrico al proprietario e al manager di quella galleria fortunatamente quel piano è stato scoperto e quindi è stata arrestata il 25 invece a Setagayaku una ragazza universitaria ha preso qualcosa da bere da uno di questi distributori ha sentito tuttavia un sapore strano e quindi è andata subito dalla polizia è venuto poi fuori dalle analisi che quella bibita conteneva del di fosfuro di calcio anche in quel caso non si è mai trovato il colpevole il 27 a kitaku sempre da un distributore automatico una donna di 44 anni anche lei assaggiando una di queste bibite ha sentito un sapore strano e quindi ha scelto di rivolgersi alla polizia e anche in questo caso hanno trovato del po di solfuro di calcio ancora una volta tuttavia però non sono riusciti a trovare il responsabile ad ogni modo in tutti questi tre casi non ci sono stati fortunatamente delle vite vi sono stati anche dei casi che hanno voluto far credere che si trattavano di casi collegati a tutti questi avvenuti in queste varie parti del Giappone perché sono avvenuti comunque in prefetture molto distanti tra loro in un lasso di tempo molto limitato quindi si poteva pensare che si trattasse di un gruppo di persone magari collegate per esempio c'era stato uno studente delle medie a Osaka che da una macchinetta distributrice ha preso una bibita ha detto che aveva un sapore strano è andato quindi dalla polizia e è stato portato in ospedale nel mentre però si è scoperto che era stato proprio lui a mettere degli insetticida dentro quella bevanda e il suo piano era quello di uh far credere che appunto fosse stato avvelenato da questo serial killer e che così poi avrebbe sarebbe riuscito ad avere la compassione dei suoi compagni di classe che poi sarebbero andati a trovarlo in ospedale. Successivamente il 30 di settembre a Fukui sempre da questa macchinetta distributrice un uomo di 22 anni anche lui ha detto che aveva un tra sapore strano tuttavia anche in questo caso si era scoperto che questa persona aveva messo volontariamente da solo dell'insetticida dentro quella bevanda mi chiedo davvero cosa porta queste persone a scegliere di avvelenarsi il proprio drink non tanto per suicidarsi che vabbè quello potrei capirlo in certi qual modo però mettere dell'insetticida per farvi passare come delle vittime anche perché voi rendetevi conto che creare appunto queste false notizie, queste fake news alla fine portano anche fuori strada delle possibili indagini della polizia e quindi sono di intralcio e rendono più difficile trovare i veri colpevoli forse è stato anche alla luce di tutti questi altri casi che magari i killer sono riusciti a eh, diciamo non farsi scoprire, chissà Sicuramente però questo non ha aiutato in alcun modo. Questa persona in ogni caso di 22 anni, visto che non era un bambino delle medie, è stato poi arrestato. L'11 di dicembre, che è proprio questo l'ultimo caso, è avvenuto a Gumma dove uno studente delle medie, dopo aver bevuto un drink è preso da una di queste macchinette, è svenuto perché appunto vi era del paraquat all'interno. Successivamente si è scoperto proprio che c'era questo paraquat all'interno di questa bevanda, tuttavia si è poi scoperto che era stato proprio questa persona a metterlo all'interno della bevanda perché appunto aveva cercato di togliersi la vita aveva in qualche modo cercato di mascherare il, questo suo suicidio facendosi passare come una vittima di questo serial killer o questi serial killer o banda di serial killer perché appunto non si era mai capito se fosse appunto un'organizzazione criminale, una setta o l'azione di un singolo come nel caso appunto della coca cola, anche lì non si è riuscito a scoprirne di più e eh ragazzi questo era il caso di oggi, sono davvero curioso di sapere la vostra opinione e che cosa ne pensate di questo caso veramente assurdo e triste. Io spero di vedervi nel mio prossimo video e se vi è piaciuto questo per favore lasciate un mi piace e un commento qui sotto. Io vi saluto e alla prossima, Ciao. Non è una donna,